E Bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! La seconda domenica dopo Natale ci viene riproposto il prologo del Vangelo secondo Giovanni, che ci aiuta a contemplare il mistero che abbiamo celebrato. Giovanni, mediante quest'inno meraviglioso, canta e coinvolge nella meraviglia dell'Incarnazione. In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio, e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Che mistero d'amore grande! Non solo, miei cari. Il prologo, oltre ad introdurre e quasi a sintetizzare l'intero Vangelo, ci dice cosa avviene in chi accoglie Gesù e ascolta e legge il Vangelo con apertura di cuore. In particolare, due punti. Primo, la parola di Dio fatta carne in Gesù. Ci rivela il vero volto di Dio. Secondo, la parola di Dio, come si è fatta carne in Gesù, così continua a farsi carne anche in noi, dandoci il potere di diventare figli di Dio. Vediamo un po'. Primo punto, al versetto 18 leggiamo. Dio nessuno lo ha mai visto, proprio il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, Lui lo ha rivelato. Ecco, qui abbiamo un verbo particolare, il verbo exegheomai, che indica lo spiegare, il verbo da cui viene il termine esegesi, tirar fuori. Ecco, Gesù ci rivela, fa l'esegesi, ci narra il volto di Dio. Perché è importante lasciare che il Vangelo evangelizzi l'immagine che abbiamo di Dio? Perché vedete, dall'immagine che noi abbiamo su di Lui dipende la qualità della nostra vita, è il tipo di relazione che abbiamo con lui e anche con gli altri. Facciamo due o tre esempi. Se io penso che Dio sia una sorta di poliziotto giudice, il cui unico compito è garantire il rispetto della legge e se ciò non accade arrivano sanzioni e castighi. chiaramente non vivrò una fede liberante, ma vivrò un rapporto con lui abbastanza opprimente, in una continua paura del giudizio negativo, e tra l'altro questo non mi aiuterà ad essere meno giudicante nei confronti degli altri, anzi. Se io penso che Dio sia una sorta di assicurazione contro gli infortuni, o nella migliore delle ipotesi una sorta di bancomat dove io metto la moneta della preghiera, della buona prestazione, e lui in cambio mi offre grazie e protezione, chiaramente non vivrò un vero rapporto d'amore con lui, ma sarà più una relazione quasi a pagamento, Quest'idea verrà meno e crollerà quando, nonostante i miei pur lodevoli tentativi, si affacceranno prove, sofferenze e difficoltà. Andrò in cortocircuito e i conti non torneranno più. Se io penso che Dio siano le mie emozioni, i palpiti del cuore o gli sfarfallì interiori, chiaramente andrò in cerca a destra e a sinistra di esperienze forti ma non lascerò che la sua parola si radichi nel cuore, né tantomeno questo tipo di fede coinvolgerà tutta la mia vita e le scelte di vita. Gli esempi li potremmo moltiplicare, ma capiamo bene, seppur nella semplicità, che dall'idea che abbiamo su di Lui dipende la qualità della nostra vita. Che Dio ci ha rivelato Gesù lungo tutto il Vangelo. Gesù ci ha parlato del Padre, di un Padre la cui tenerezza è infinita, la cui cura è immensa, la cui provvidenza si prende cura anche degli uccellini, anche delle più piccole creature. Un padre, fedele sino alla fine, che non abbandona suo figlio nemmeno nell'ora della prova e della morte. Un padre, la cui forza e dolcezza è capace di liberare il cuore dalle paure, dalle ansie e dare la forza di compiere il bene altrimenti impossibile con le sole proprie forze. Un Dio che nella persona del Figlio si è fatto nostro fratello, si è fatto piccolo per salvarci, per stare con noi e in noi, che ci mostra la qualità più alta e bella della vita, vissuta fidandosi del Padre e donandosi agli altri. Un Dio che nella persona dello Spirito Santo si fa più intimo a noi di noi stessi, che viene a divinizzarci quanto bisogno abbiamo di lasciare che l'amore di Dio e la sua vera immagine penetrino in noi per cambiare noi. Secondo punto. La parola di Dio viene per farci figli di Dio. A quanti l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio, a coloro che credono nel suo nome, i quali non da sangue né da volontà di carne né da volontà di uomo ma da Dio furono generati a colui che accoglie la parola, a colui che accoglie e segue Gesù, è dato il potere di diventare figlio di Dio. Gesù infatti è venuto a salvarci e chi crede in Lui viene innestato in Dio, viene reso partecipe della sua vita divina. Come ci ha ricordato Benedetto XVI, Dio ha assunto la nostra umanità per renderci partecipi della sua divinità. C'è qualcosa di immenso, Qui abbiamo il di più meraviglioso del cristianesimo. Mi cari, noi possiamo vivere una vita meramente orizzontale, mortale, incastrati negli schemi acquisiti, forgiati e orientati unicamente dalla cultura nella quale viviamo, pur con buoni valori morali, in quella che è la struttura della nostra personalità, in balia della nostra volontà, oppure aprirci ad una vita soprannaturale, ad una vita che viene dall'alto ci offerta una possibilità meravigliosa vivere in comunione con dio lasciandoci guidare e forgiare dalla sua parola diventando capaci di amare come lui simili a lui in un cammino di maturazione di formazione di trasformazione che si alimenta con la preghiera nutrendoci del vangelo attingendo alla grazia dei sacramenti vivendo la carità fino a poter dire con san paolo non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me". Ecco, a colui che accoglie la parola è dato il potere di diventare figlio di Dio, perché potremmo dire che l'uomo diventa la parola che ascolta. Noi in un certo senso siamo anche il frutto delle parole che abbiamo ricevuto, le nostre convinzioni su noi stessi, sul mondo, sono anche frutto delle parole che immagazziniamo, che facciamo nostre. Si racconta che l'imperatore Federico II di Svevia volle fare un folle esperimento. Lui che era esperto di tante cose e anche di lingue voleva sapere quale fosse la lingua originaria dell'uomo. Allora, tra virgolette molto scientificamente, prese sette bambini appena nati, li diede a sette nutrici, dando loro l'ordine di dargli solo da mangiare senza parlargli. Quando sarebbero diventati grandi, la lingua con la quale si sarebbero espressi sarebbe stata quella originaria dell'uomo. Sapete come finì? Che purtroppo questi bambini morirono, con una forma grave e depressiva. Perché? Perché l'uomo vive d'amore, vive della parola. Potremmo dire: non di solo latte vive il bambino, ma anche di ogni parola che esce dalla bocca della mamma, della tenerezza che esce dal cuore della mamma cioè la parola è ciò che dà forma all'esistenza dell'uomo. La parola di Dio ci plasma a somiglianza di Dio, ci dà la sua forma, il suo modo di pensare, il suo modo di agire. Questa parola mi fa diventare progressivamente più luminoso, più vero, perché la parola ci trasforma, Santa Teresina di Lisieux diceva che amava molto leggere i libri di spiritualità, ma quando la sua anima aveva sete, aveva necessità, cercava risposte, andava al Vangelo e lì trovava tutto. Chissà che posto ha la parola di Dio e la meditazione del Vangelo nelle nostre giornate. Cari fratelli e sorelle, apriamoci a tanta bellezza che in Gesù e nella Sua parola ci viene offerta affinché possano essere rischiarate le nostre tenebre interiori, sciolte le nostre paure, consolate le nostre solitudini, lenite le nostre afflizioni. Lasciamo che la tenerezza di Dio, la percezione della sua paternità, penetrino sempre più nel nostro cuore. E mi piace concludere con le parole di Meister Eckhart, che diceva «Dopo il suo Natale è ora il tempo del mio Natale. Cristo nasce perché io nasca» nasca nuovo e diverso, nasca figlio. Il verbo di Dio è come un seme che genera secondo la propria specie. Dio non può che generare figli di Dio. Perché Dio si è fatto uomo? Perché Dio nasca nell'anima? Perché l'anima nasca in Dio. Che il buon Dio vi benedica a tutti. Pace e bene.